Perché abbiamo scoperto che nessuna costituzione occidentale contiene la parola privacy o il suo equivalente. Soltanto la questione della Costituzione russa utilizza in modo eh, abbastanza diffuso il concetto di segreto. E soltanto la Costituzione sudafricana utilizza la parola privacy definendo la privacy come privacy. Cioè la privacy è la tutela della privacy. L'articolo 12 della cioè Costituzione sudafricana è scritto in questo modo. Quindi con una definizione metodologica e che quella ci dice sull'effettività sulle, sulle, del, del concetto. E allora abbiamo detto torniamo alla base, vediamo dove è uscito questo, questo diritto alla privacy. Beh, immagino che meno tuba ti sappiate la, la sorellina che viene per di un corso di diritto informatico, di diritto pubblico, dell'articolo sulla, uh, sulla rivista della facoltà di legge dell'università di Alta scritto la Wendels uh, uh, Brattis uh, sul fatto che uh, reagirono alla invasività del. Uh, la stampa scandalistica nella, nella, vita, nella loro vita privata, in particolare nei fatti del, del matrimonio della figlia di due, e via di In realtà la storia non è esattamente così, perché quello che provocò la reazione di questi due con dei quali divenne poi il giudice della Corte Suprema, fu la curiosità della stampa scandalistica in rapporto non al matrimonio della figlia di dell due, che all'epoca aveva 12 anni, che pertanto non essendo indiana in l'India non poteva evidentemente essere, sapete che l'India c'era la tradizione delle scuole bambini, essendo gli Stati Uniti non c'era possibilità che ci potesse essere un matrimonio di quel tipo. Eh, sembra piuttosto che la reazione eh, che provocò questo articolo fosse motivata dall'interesse della, della stampa scandalistica nella vita privata di questi due avvocati che erano particolarmente attivi nel jet set della Boston dell'epoca. Di quelle che forse oggi potremmo chiamare certi cambiati e quindi ehm, vivevano male questa inusione nella loro sfera privata. Quindi il nucleo principale del concetto di privacy è il non of your business, non sono fatti tuoi. e c'è un filo rosso che lega quell'articolo alla pubblicità degli iPhone, perché se vedete la pubblicità degli altri di tutti i iPhone di questi giorni, la scelta di Apple è vendere tra virgolette, un concetto di privacy che è quello esattamente identico a quello di oltre cent'anni fa, che sennò in un business. C'è cioè, lo spot della persona che si diretta da un manicure che ride con una matta e però non condivide o non consente di condividere il contenuto di, quel, di ciò che eh, la faceva divertire eh, con eh, la persona che stava, che stava erogando le scopanze. Devo dire che eh, noi fra le tante eh, forme di subordinazione culturale che abbiamo nei confronti degli Stati Uniti, quella giuridica è la meno giustificata, perché se andate a guardare le date, eh, a fronte di una elaborazione dottrinale e culturale, che volendo stirare un po' i tempi possiamo far risalire ai tempi degli antichi romani, quando mi sembra fosse sempre, diceva si può essere soli anche in mezzo a una fonda, ci troviamo di fronte a un sistema tipico che agli inizi del Novecento, ha pochissimi anni di vita, si sta ancora strutturando, è basato sui, chiaramente su un sistema importato dall'Inghilterra dall e che non esito, anche se i comparatisti diranno scarpe, si può dire, è un sistema sostanzialmente rosso. Noi abbiamo, se il concetto che vengo alla risposta alla domanda, se il concetto di privacy equivale a best of business nella nostra Costituzione abbiamo la segretezza delle comunicazioni, abbiamo la inviolabilità del concilio, la necessità che un magistrato risponga, attribuisca alla polizia miliziale la, la possibilità di entrare nella nostra vita privata abbiamo l'articolo 615. 615b, 615, 615 terra, il codice penale che tutelano il domicilio, il domicilio informatico e le interferenze illecite nella vita privata. Quindi la domanda è diretta, perché parliamo di privacy quando abbiamo già un sistema giuridico perfettamente coerente all'interno quantomeno del all ordinamento italiano, che quindi non richiede di avere questo termine che non ha nessun senso? E questa è la domanda alla quale cerchiamo di rispondere nel libro. Però un minuto adesso, come mi andate. Eh, Senti, voi fate anche, fai anche un, un ragionamento, perché se non esiste questo fondamento costituzionale ancorato alla privacy, in quanto tale, quindi sono concesso che sia individuabile, penso che tu non lo creda, come bene giuridico diciamo così a se stante. La propria, ehm, è divenibile un, un fondamento di questo genere nell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti umani o anche, o anche quella previsione è problematica dal punto di vista dell'ancoramento, anzi del fondamento di un, di un bene giuridico di questo genere? Ma qui eh, forse è peggio la toppa del buco come si dice, perché la... Eh, la Carta Europea dei Diritti Umani e la Carta di Nizza, che sono due testi che del male regolano il nostro, uh, il nostro sistema giuridico per quanto riguarda il tentativo di avere una, una Costituzione, con molti virgolette, una Costituzione a livello uh, sovranazionale. Eh, anche lì non parlano di privacy, ma parlano di tutela di diritto al rispetto della vita privata. Se guardate la giurisprudenza, tra l'altro analizziamo in modo abbastanza dettagliato, della Corte Europea dei Diritti Umani, vedrete che non necessariamente coincide con il Death No Business, perché la Corte Europea ha eh, applicato l'articolo 8 della Convenzione eh, a una serie di fatti che strettamente parlando con il Death No Business non hanno niente a che vedere. Perché questo? È perfettamente coerente perché la nozione intera della vita per diritto Rispetto alla vita privata, è una nozione molto più ampia che non ha niente a che vedere o non necessariamente ha qualcosa a che vedere con il concetto di segreto. Mi spiego: eh, il fatto che noi portiamo tutti i giorni i nostri figli a scuola, che andiamo a fare le spese, a scuola, non ha niente a che vedere con il nostro ruolo di avvocati o di giornalisti o quello che sia. Quindi, cioè, quella, questo è sempre più chiaro di che cosa voglia dire a vita privata. È una dimensione non necessariamente segreta ma una dimensione che si non pubblica, intesa non legata al ruolo istituzionale che possiamo andare a, ad occupare e che quindi in quanto tale spetta solamente a noi e nessuno ha il diritto di occuparla. Questo è eh, ciò di cui si occupa l'articolo 8 della Corte Europea e eh, la giurisprudenza che eh, ha applicato questa norma. Quindi se leggete la norma in questo modo. La componente segreto, cioè eh, nessuno dei falsi fatti miei che io non voglia, è una componente importante, ma sicuramente non esaustiva delle previsioni dell'articolo 8. Continuare a pensare che l'articolo 8 della, della Convenzione europea e, e l'articolo 7 della Carta di Nizza siano eh, da, da leggere come tutela della privacy è fattualmente sbagliato. Eh, e anche giuridicamente non corretto se prova a leggere la giuriscruvenza adesso non vorrei andare troppo a volta a livello di sembrare eccessivamente tecnico però <ride> lo sappiamo tutti perché è stata, siamo stati smissati di informazioni sul GDPR sull'entrata in vigore del GDPR non, alcuni di noi lo affrontano anche dal punto di vista eh, professionale la navigazione sul web è diventata impossibile questi pop-up che si aprono continuamente. Eh, queste nuove norme eh, sono in grado di garantire il controllo dei propri dati? Dico da davvero, tu fai un ragionamento sulla profilazione in relazione a dati anonimi e, e ti chiedo se la nuova normativa è, è sufficientemente tutelante e quanto possono anche essere, se lo sono, eh, pericolosi. Nostri dati personali, eh, ancorché trattati e profilati da, da dati anonimi, da, da un dato molto concreto e non riferibile a una persona singola. Avete delle brandine? <ride> <ride> <ride> ok, <guardiamo. ride> mi faccio, faccio un'altra domanda. <ride> allora, cioè, innanzitutto, eh, innanzitutto da dire questo: eh, la protezione dei dati personali e la tutela della riservatezza sono due bestie totalmente diverse se non altro perché fanno riferimento a una carta di inizia due norme differenti la protezione della riservatezza come ho detto fa riferimento all'articolo 7 la tutela dei dati personali all'articolo 8 quindi già questo dato è puramente normativo ci fa capire che la protezione dei dati personali non ha niente a che vedere dal punto di vista sistematico con la tutela della riservatezza o progress per quello che ci può dire dal punto di vista di una ipotesi un puramente operativa per quanto riguarda quello che stiamo facendo adesso. D'altra parte, se leggete il testo del GDPR, anche la versione inglese, che è l'unica che fa fede, perché quella italiana, è una, insomma, qualche problema di se non ce l'ha, cercate la parola privacy, non la trovate da nessuna parte. La trovate soltanto in una nota, in, considerando 150 anni, mi sembra una cosa di questo genere, e facendo riferimento a un altro, un altro testo. Quindi nel GDPR la parola privacy non compare. E d'altra parte, lo stesso GDPR, ma questo lo diceva già anche la direttiva 9546, eh, utilizza la protezione dei dati personali non strumentale alla tutela dei diritti fondamentali. Cioè si legge che la protezione dei dati personali è, è necessaria per garantire i diritti fondamentali della persona. Ne consegue che non può essere un diritto fondamentale a se stesso, perché altrimenti confonderemo il mezzo con il fine. Questo significa che non c'è una equiparazione fra trattamento dei dati per tutela, diritto alla protezione dei dati personali, con eh, diritto alla tutela della vita, al rispetto della vita privata. Questo è il punto. Io lo so che perché qui i pubblicisti sì, i costituzionalisti poi mi sparano, però c'è tutta una teorica per far rientrare anche la protezione dei dati personali all'interno dei diritti fondamentali, per cui si dice che sono dei diritti, a volte si chiama, si chiama um, diritto fondamentale, altre volte di diritto assoluto, poi si parla di paracostituzionalizzazione. Sarà, però io faccio l'avvocato, quando sento para, para qualche cosa le capisco, siccome non, lo, non, è, non esiste, allora cerchiamo di farcela non entra dalla porta, la facciamo entrare dalla finestra. Cioè, è, questo discorso della pari costituzionalizzazione questa personalizzazione, quando riguarda il trattamento dei dati personali, è un è poco più di un espediente retorico per poter dare un senso sistematico, e drammatico, a un istituto che le note chiaramente non considerano allo stesso livello degli altri beni costituzionalmente garantiti. Perché questo? Semplicemente perché le direttive e i regolamenti sono scritti da gente che ha in testa di un altro sistema giuridico e quindi, eh, ed è il vero Stato, poi ha una reale osmosi fra la disciplina comunitaria e quella degli, degli, stati, eh, degli stati membri e quindi tutti, questi, tutti i regolamenti e le direttive dove i regolamenti no perché hanno un effetto diretto, però la normativa comunitaria dovrebbe essere metabolizzata e riadattata alle specificità dei singoli sistemi giuridici nazionali. Invece, quello che succede con le direttive è cancello direttiva, ci scrivo sopra il decreto legislativo e invece, la recepisco tra l'altro. Se fate riferimento a quello che è successo con la riforma del codice civile in materia di, cause, di clausole vessatorie, vedere che il 1469 bis parla di. Tra oggi eh, contratti con il professionista, ma professionisti siamo noi, sono gli azioni medici, sono gli architetti, ci cioè sono gli esercenti in Italia, le professioni liberali, unico caso nel resto dell'Europa. Il problema è che in inglese c'è scritto professional, che significa imprenditore. Potevano stare a pensare che in Italia abbiamo queste articolazioni eh, così, eh, così specifiche, fatto una norma, poi pensateci voi, e invece l'errore di traduzione è diventata legge, poi sì, la giurisprudenza farà, però nella sostanza questo è il problema che abbiamo. Quindi nel caso della tutela dei dati personali è vero che il GDPR dice che è un diritto fondamentale, ma è un diritto che è un diritto fondamentale assoluto, ma deve essere bilanciato con altri diritti. Allora facciamo capire se l'italiano ha un senso, se è assoluto è assoluto, se è fondamentale è fondamentale, e quindi io non bilancio con niente perché eh, ha una prevalenza, perlomeno se devo stare alla lettera della legge, ha una prevalenza che eh, impedisce qualsiasi forma di, di bilanciamento. Questi sono i problemi eh, dell'attuazione di questa normativa. Per cui parlare di sovrapposizione tra protezione dei dati personali e privacy è anche qui tecnicamente sbagliato. Non me ne sono accorto io, se ne è accorto il Tribunale di Milano nel 1999. in un provvedimento con il C.S.P.F. della Sera, nel quale il giudice disse modo chiaro, esatta, fece esattamente questo ragionamento. La protezione dei dati personali non afferisce allo statuto generale della persona. E svolge un ragionamento, appunto, dicendo che c'era una traduzione di, eh, di Gerarchia delle Fonti che non consentiva raggiungere invece la, la, la conclusione che normalmente si sostiene sull'argomento Per quanto riguarda poi la, la parte del, di quello che succede ai nostri dati personali, l'esempio più evidente del fatto che eh, la tutela dell'individuo e il rispetto, rispetto dei diritti fondamentali non passa necessariamente per l'identificazione personale, è dimostrato dal, da una cosa comunque, facciamo un modo sintetico nel libro della campagna, eh, del modo in cui Obama ha gestito la sua campagna elettorale in cui utilizzando eh, un sistema di profilazione che si chiama micro-targeting eh, adesso non entro nel dettaglio perché sarebbe molto complicato potete eh, leggere se volete un libro che si chiama The Victory Lab che spiega molto più nel dettaglio il funzionamento di, questi, di questo sistema Bene, utilizzando dati sostanzialmente anonimi gli spin doctor di Obama riescono, ma eh, incrociando anche i dati di utilizzo, di, di frizioni, di servizi di cable television, eh, dei vari eh, possibili eh, elettori. Lo staff degli spin doctor di Obama riesce, e, e i repubblicani dichiarano, non abbiamo mai capito come hanno fatto, riesce a piazzare, per esempio, degli spot pubblicitari in dei momenti che garantiscono la massima il massimo ritorno dell'investimento in termini di, di penetrazione, eh, di, di gestione del consenso, eh, il tutto utilizzando anche dati non necessariamente personali, cioè non necessariamente riferiti ad un soggetto individuale. Il tema della manipolazione delle nostre vite, eh, per quanto paradossale possa sembrare, afferisce proprio all'utilizzo di dati che non sono riferibili a noi, nel senso che alla fine a chi interessa sapere se io, se sei Andrea Monti che sta usando questo telefono, interessa sapere che c'è qualcuno che è sempre lui che lo sta usando. Se riesco a creare un, un sistema che funzioni per eh, orientare i risultati di una ricerca, eh, valutare i comportamenti di questo soggetto anonimo tramite, tramite uno smartphone, posso condizionare la vita di quell'utente anche se non so chi sia, non mi interessa saperlo. Quindi il, se volete, il difetto di progettazione della normativa sulla protezione dei dati personali è, quella, è quello di essere una normativa nata vecchia, potrei dire nata morta, perché se guardate i tempi, la direttiva 9546, che viene nata appunto nel 1995, 1995, è una direttiva che ha avuto una gestazione di una ventina d'anni, e quindi stiamo parlando degli anni 70-80. Il GDPR è frutto di una visione che risale ai primi degli anni 90 e che quindi è già vecchia, vecchia e inapplicabile. Vi faccio anche qui un esempio pratico. Eh, giustamente Roberto diceva eh, come si fa a navigare con questi pop che ci dicono accetto, accetto, accetto, ma se ci pensate dove sono i dati personali in quel caso? Cioè, se io adesso mi ricordo al sito del festival della giustizia penale, nessuno mi chiede un login, nessuno mi chiede di inserire una password. Sto consultando delle pagine web. Ok, il sito mi trasmette dei cookie o fa una qualche forma di profilazione. Ma chi sta profilando? Viene meno la definizione fondamentale di dato personale che è quella che consente di identificare rendere identifi o rendere identificabile una persona. Quindi a che ci serve. Avere, quest avere questi infestati da banner e su news su Medium. Abbiamo rispettato la privacy, o è vero, limiti abbiamo rispettato la del personale, ma nei fatti stiamo acquisendo dati anonimi che però ci possono servire perché in ogni caso noi riusciamo a prendere la targa informatica del, del palato e quella custodiamo e quella che riusciamo poi a incrociare con tutti una serie di, di altre informazioni. Quindi, paradossalmente, ciò che sarebbe stato importante regolare e, e hanno fatto un regolamento di due pagine, è proprio il trattamento dei dati non personali. Il regolamento è stato un altro, ma se lo comparate alla, alla complessità, alla formabilità del GDPR. vedete che non sono neanche molti parenti tanto il GDPR è promette miracoli, tanto questa normativa, questo regolamento sul trattamento dei dati non personali è sostanzialmente lasciato a se stesso. Quindi il punto è che invece di preoccuparci di crocette sui siti web o di informative che non legge nessuno, sarebbe stato molto più importante Preoccuparsi della possibilità, eh, o meglio di impedire la fabbricazione, la gestione del consenso, ad esempio, tramite la manipolazione dei dati che noi continuamente generiamo. Ripeto, non c'è cioè, bisogno, quella è una vera invasione della, della sfera privata. Attenzione non della privacy, della sfera privata, perché cosa dicono di votare alle prossime elezioni amministrative o alle, o alle elezioni politiche? Non è soltanto un discorso di privacy. Chi partecipa alla piattaforma Rousseau so. non ha un problema di privacy, perché si dichiara pubblicamente, ma sicuramente stiamo parlando della tutela della sfera privata nella quale, eh, alla quale afferisce sicuramente l'esercizio dei diritti politici. Poi Rousseau so, ha tutta un'altra serie di problemi molto gravi in ordine al fatto che eh, è un modo per privare il Parlamento delle sue eh, caratteristiche. È un modo per eterodirigere da parte di un numero limitatissimo di persone la formazione della volontà dei parlamentari che perdono la libertà dal vincolo del mandato per discorrendo, ma anche questo non è l'argomento di oggi. Però per dire, anche nel caso dell'esercizio dei diritti politici, nel momento in cui io vengo manipolato per votare in un senso o nell'altro, perché sul mio computer o sul mio smartphone escono di continuo messaggi o notizie che riguardano uh, una certa vicenda politica, una certa lettura. Eh, politica di determinate vicende, sto condizionando studio, la, la mia vita privata, la mia sfera privata, con dati assolutamente ah, corretti. Questo è il, il nucleo. E questa cosa, poi, anche un riflesso preciso nel rapporto il tutela della privacy, trattamento dei dati personali e indagini e in processi, perché è lì che si sta consumando la più grande. Mi perdono le percole, però la più grande opera di disinformazione eh, per quanto riguarda questi uh, periodi. Parlo della bufala dell'intelligenza artificiale, parlo dell'inesistente uh, giustizia pre preventiva, anche se non potrei anticipare tutti. Ecco, se per di parlare, ragionavo su, su un fatto, insomma, è, è oggetto di dibattito pubblico da parte di qualcuno in termini di dibattito pubblico, molti di altri forse preferiscono non discutere troppo e utilizzare queste, queste profilazioni, ma verrebbe quasi da dire che eh, la tutela dovrebbe essere affrontata nei confronti diciamo così, mh, della società e del corpo elettorale in quanto tale, perché eh, la profilazione degli utenti e lo spostamento del dibattito pubblico sui social network, come mai volga come adesso, no? quindi. Io credo che abbia molto impoverito il dibattito pubblico in sé e questo perché la profilazione probabilmente ha portato le persone a vivere molto più sole, più convinte di discutere in una grande acqua, no? E in realtà siamo tutti più soli perché, um, ma lo possiamo notare tutti, questa profilazione di dati poi ci porta a dei periodi di profonda noia, per cui se siamo alla ricerca di una macchina ci appariranno. Eh, pubblicità di automobili per un tempo lunghissimo e solo quelli su tutti i social non vengono. E quindi diciamo così che definire il perimetro eh, di definire la privacy, poi ne, ne parlate anche voi, eh, voi dite la privacy forse va definita, adesso non voglio tagliare troppo dritto eh, la vada di gasolio, però arrivate a dire che la privacy va pensata come diritto al controllo sulle informazioni personali. E, ti chiederei di spiegarci cosa, per quale motivo pensi questo. Poi prima di arrivare alla, alla giustizia preventiva avrò una domanda più vista che ti ho anticipato prima. Prego. Sì. Allora, il punto è questo. Se, eh, se dobbiamo pensare, come dicevo, a un di come a un a un trio in parte anticipato dal, dal GDPR del ruolo che eh, l'involuzione tecnologica della quale siamo vittima eh, sta avendo nel, nella nostra vita. Se ci fate caso, le macchine non ci stanno rendendo più liberi, ci stanno vendendo più schiavi perché stiamo adattando la nostra vita al modo in cui funzionano le macchine. Se volete utilizzare non i robottini che puliscono da soli eh, il pavimento, io li uso, sono fantastici, però... Dobbiamo avere i mobili che sono almeno alti, eh, una certa quota per consentire all'oggetto di passarci sotto. I tappeti non possono essere di un certo tipo perché poi si, eh, il robottino si incastra. Non possiamo avere tende troppo basse o con di, eh, dei laccetti che uniscono le singole lamelle perché poi eh, la, la, la spazzola si incastra. Se pensate a quello che ci stanno vendendo come Internet of Things, i condizionatori intelligenti e via discorrendo, eh, devo avere per forza la rete wifi in casa perché sennò non posso parlare con il condizionatore. Parafrasando eh, un che ci andiamo a dirci, cosa avrò mai da dirmi col condizionatore? Ma questo è un altro discorso. E quindi noi stiamo eh, trasformando, se voi guardate eh, una, un impianto industriale, dove ci sono bracci di meccanici che fanno salvare il numero, lo spostano pezzi. L'ambiente è a misura di macchina, perché tiene presente l'escursione del, eh, del macchinario, eh, ciò di cui lui ha bisogno per poter funzionare in un certo modo. Tutto è finalizzato non proprio alla presenza dell'operaio che è lì a controllare, ma è finalizzato a far funzionare meglio la macchina. Noi stiamo replicando esattamente lo stesso modello per quanto riguarda il nostro modo di vivere. E quindi il, quello che sta accadendo è che invece di essere più liberi grazie alla tecnologia ci stiamo appunto eh, autocondannando a, ad una solitudine stellare, se avete visto il primo Matrix, ci stiamo condannando a diventare esattamente i contenuti di quei bozzoli che avevano l'unica funzione di alimentare le macchine e che in cambio avevano la possibilità di vivere in questo universo realmente virtuale che si sta nella testa di questi soggetti. Non è soltanto un effetto retorico quello che voglio aggiungere facendo in questo discorso, è la dimostrazione di quello che già stiamo, uh, di che già stiamo vivendo. Quindi il risultato sostanziale non vuol dire che dobbiamo smettere di usare solamente qualcosa cose di questo genere, però è un dato di fatto che noi stiamo subendo in modo critico una dominazione culturale di tipo statunitense, per cui non ho saputo da nessuna parte che dobbiamo vivere in quel mondo. Ci piace farlo, non so quanto qua in realtà ci piace sul serio. Lo facciamo perché magari non abbiamo alternative o non abbiamo più alternative. Allora, nel momento in cui non abbiamo più un livello di eh, esercizio dello spirito critico eh, che viene sistematicamente attenuato da, da ciò che ci viene mostrato sistematicamente quando utilizziamo questo tipo di, di piattaforme, il, diventiamo una, un, un branco di poi possono essere più o meno indirizzati a seconda delle necessità del pancarlo. Perché di questo si tratta. Poi a volte succede che qualche due si spaventa e la madre si trasforma in uno stappere, cioè in questa corsa priva di, eh, di, di controllo, e lì la massa non la ferma più. E voi sapete che quando la massa si mette in moto può fare dei danni dei quali eh, è difficile tornare indietro in piazza insegna. E quindi tu dici la possibilità del singolo di controllare i propri dati e di, diciamo così, di riappropriarsi di se stesso no? rispetto a questa tendenza a, a porfinarci, a farci vivere tutti. Ma diciamo mm. fare, fare, fare, fare il principio di metastasio, la voce dal semfugita più di chiamarmi un padre. Quindi eh, la cosa importante è essere molto consapevoli di ciò che si condivide. Se ci pensate, recuperiamo il concetto di persona del diritto umano, cioè di esposizione di versione pubblica del, del nostro io rispetto alla versione privata. Eh, All'esterno socialmente si può avere una persona che non necessariamente corrisponde al nostro io uh, intimo, ed è per questo che noi parliamo nel libro. Proniamo questa lettura, sicuramente non perfetta e non in grado di risolvere tutti i problemi, ne siamo, siamo consapevoli. Proponiamo questo concetto di, di privacy come protezione delle informazioni personali. Ciascuno di noi ha un nucleo di eh, informazioni che lo riguardano, eh, che non necessariamente deve per forza essere costretto a condividere con il resto del mondo. È pute, eh, pensare alla privacy come diritto e potere di controllo su queste informazioni, anche al di là dei, eh, dei casi previsti dal GDPR può essere un modo per dare corpo e sangue a un concetto che altrimenti, come abbiamo visto, sarebbe totalmente inutile perché è già contenuto in altre, in altre norme di rame costituzionali. È chiaro però che in un sistema continentale questa operazione presuppone che, che da qualche parte qualcuno scriva la norma. Perché fino a quando non una, questa cosa non accade, fino a quando non c'è una legge che inserisca nella Costituzione o altrove, questa definizione ci troveremo di fronte appunto sempre a questo utilizzo evanescente del, del termine, che in realtà non, ci dà nessun, non è di nessuna utilità, non è di nessuna utilità dal punto di vista giudiziario, non è, non è di nessuna utilità dal punto di vista culturale, non fa altro che rinforzare una influenza dei sistemi giuridici molto meno evoluti eh, dei nostri su una tradizione che invece, insomma, qualcosina dovrebbe dire, secondo me. Anzi, dicevo, dicevo prima che, eh, eh, ragionando in vista di questo incontro, mi è, mi è venuta in mente un, una questione che eh, noi finora abbiamo parlato della possibilità di avere un controllo sui propri dati, però sappiamo e eh, chi, chi esercita il tribunale lo sa che ciò è vero entro certi limiti, cioè entro, eh, entro i limiti dati dall'eventuale necessità, esempio, di accertare un fatto che è stato commesso e siamo abituati a ragionare con lo schema classico del diritto alla riservatezza che può essere superato con provvedimenti e solo in casi eccezionali eh, pensiamo ovviamente alle intercettazioni telefoniche, alle intercettazioni ambientali oggi viviamo in un'epoca di grande tranlusso con il Trojan e lo sfondamento ma, di questa possibilità di tutela della eh, libertà Personale, non in termini di coercizione fisica. Eh, come possiamo però tutelarci rispetto alla grande invasività dei nuovi strumenti eh, di indagine, di investigazione e anche di strumenti che, anche se apparentemente vecchi, hanno dei riflessi nel processo più certo di un certo rilievo. Eh, penso a, alla questione dei tabulati telefonici. Prima e la loro utilizzabilità all'interno del processo, spero di non essere troppo tecnico, cercherò di, di, di dirlo nella maniera più semplice eh, che mi viene. E, ma e ci pensavo perché è una questione che in realtà ho provato a coltivare, devo dire, con scarso successo in diversi processi, e questa dell'utilizzabilità degli apparati telefonici, e, che, insomma, a me parrebbe abbastanza evidente mh, in seguito di utilizzabilità, alla decisione della Corte di giustizia dell'aprile del 2014, è passato molto tempo, ma a me, proprio perché non viene accolta dai nostri, dai nostri corti, sembra ancora molto attuale, ehm, ovvero quella decisione che eh, stabilì ehm, l'invalidità della direttiva, ehm, esattamente, della direttiva eh, che io definisco corso in Italia, in materia di protezione dei dati personali, da dove alcune compagnie telefoniche, se avvate, avevano fatto ricorso chiedendo se fossero o meno costrette a dare questi dati all'autorità giudiziaria. La Corte di Giustizia diceva, insomma, non avete definito dei dati cornice che consentano l'utilizzabilità di questi tabulati nei processi. Non avete previsto un controllo giurisdizionale sulla richiesta della pubblica accusa e guarda caso diciamo che le nostre norme di ricevimento erano degradate proprio nei termini eh, di questa nuova normativa eh, di angolo superiore e di angolo comunitario eliminando il controllo giurisdizionale dando tutto in mano alle procure e eh, eliminando qualsiasi riferimento alle fattispecie specie di ato che consentivano un accesso ora <coughs> Come possiamo conciliare la tutela dei nostri dati così invasiva? Perché marcava molto anche la differenza rispetto al nostro modo di ragionare, tutto italiano, per cui individuare in quei dati, cioè dei dati che offrono anche la possibilità di sapere in quale luogo ci siamo, più o meno, con un certo grado di certezza, visto che poi sono dati molto, molto spesso imprecisi, ma che hanno una forte invasività, possono dire dove ci si a una certa ora. Ovvero, sicuramente ci si trova una certa ora, quanti contatti si hanno avuto con le persone, ma perché in Italia non abbiamo una cultura che possa aver portato le nostre corti a recepire quel messaggio lanciato dalla Corte di Giustizia, che è un messaggio molto forte. Allora, parto dalla fine e poi eh, vado a Va Una delle caratteristiche della tesi che proponiamo è quella di concepire il concetto di diritto alla privacy come qualcosa di dinamico, non come un, appunto un monologo, un muro che sta lì e non può essere eh, scavalcato. In altri termini la privacy arriva fino a un certo punto, dopodiché un sistema staffetta eh, cede il passo ad altre forme di diritto, il che ci, sembra, ci è sembrato più sensato. Qual è questo diritto al quale poi eh, la privacy dovrebbe passare dalla staffetta? Il giusto processo. In altri termini eh, il codice della Costituzione già prevedono. I casi in quali azioni particolarmente invasive della sfera individuale che non sono soltanto eh, allo scopo di proteggere la riservatezza, ma di diritti eh, di, di rango più ampio, di, di natura più ampia, possono essere compiuti. Quindi sapete che le intercettazioni non si possono fare per dati paratellari e via discorrente. Eh, il punto è un altro, non è la privacy, il comunque lo vogliate definire. Lo strumento giusto per tutelare questo tipo di necessità, perché è lo strumento giusto è il principio del giusto processo. In altri termini, non posso pensare che il Pubblico Ministero non possa indagare in una certa direzione perché c'è la privacy. Il problema è un altro: devo poter avere uno strumento efficiente ed efficace di controllo sulla correttezza dell'operato del Pubblico Ministero. Quindi, come vedete, invocare la privacy, e questo è poi il, il motivo vero che caratterizza la presenza di questo libro in questo posto, invocare la private non è non in sospinto, anche nell'ambito dell'attività giudiziaria. È una contraddizione in termini ed è una difesa suicida per chi eh, dovesse tentare di opporsi ad un'attività investigativa di un certo tipo. Perché è evidente che nel momento in cui parliamo di criminalità organizzata, di droga, traffico d'armi, terrorismo, eh, reati di sangue eh, e via discorrendo. Non può esserci una eh, protezione totale della sfera privata dell'indagato, altrimenti non faremo un processo. Allora il tema di base, il tema fondamentale che apre questa domanda è quanto ci fidiamo del nostro ordinamento? So che è una domanda che potrebbe sembrare ingenua, però alla fine è questo se devo pensare di vivere in un sistema giuridico nel quale devo avere paura della magistratura allora devo mettermi il, il bifisto, prendere la K47 e fare il terrorista, o meno, mettermi in clandestinità e eh, fare il eh, persone per stabilire un nuovo regime democratico che risorrente. Cioè alla fine stiamo parlando di questo non posso non fidarmi del mio ordinamento e quindi ciò che è importante è che ci sia un sistema di controlli incrociati ed è qui che si gioca la partita nelle aule giudiziarie tutti i santi giorni non possiamo non avere un sistema reale efficiente di controlli incrociati su ciò che viene fatto da chi in una certa fase delle indagini ha un potere necessariamente molto grande su di nostra vita il punto è che come diceva un grande filosofo del... XX secolo, lo zio di, eh, di Spider-Man, da un grande potere, deriva una grande responsabilità. Noi viviamo in un sistema in cui c'è un grande potere, ma la grande responsabilità non viene gestita. Questo è, secondo me, il tema sul quale riflettere. E usare la privacy come eh, strumento per ottenere questa forma di bilanciamento significa fare un favore a chi invece eh, ritiene di poter eh, Spiegare le norme del processo eh, al concetto di Gritter al concetto del eh, sto facendo la cosa giusta o eh, varie analoghe eh, interpretazioni. Quindi, eh, il libro è pieno di, questi, di queste operazioni di destrutturazione culturale, per cui si dimostra che la privacy è spesso invocata a e invocare la privacy implica impedire una riflessione politica, giuridica e giudiziaria seria sul tema del, uh, del modo in cui viene decisa la uh, condizione di libertà personale o meno di un soggetto. Quindi, il legno di tutto il libro è lasciare aperta la privacy. Nel codice, degli strumenti, nel codice di procedura penale gli strumenti ci sono tutti sono teorici però il problema perché anche qui eh, ci scontriamo anche, e qui faccio 30 secondi di, di polemica professionale ci scontriamo con una perdita di ruolo dell'avvocatura eh, rispetto a quello che accade nelle aule di giustizia eh, noi siamo storicamente il baluardo del cittadino contro l'arroganza dello Stato. Questa cosa ce la siamo scordata. Questo non lo rifà. Quindi nel momento in cui... Quindi nel momento in cui noi abbiamo applicato a questa funzione, è chiaro che possiamo avere le regole più dettagliate e più efficienti di questo mondo e quell'altro, ma tanto se non le mettiamo in, in pratica, se non siamo disposti a pagare il prezzo che inevitabilmente implica l'esercizio uh, di queste facoltà, anche chiudo la parentesi, lo dico per i penalisti in sala, eh, avvocato, è vero che rinuncia al test un compasso, no, me lo revochi, no, io che non rinuncio a nulla, <ride> <ride> me lo revoca lei <ride> e, e poi eventualmente ne parliamo a livello del perché mi hai revocato il test quando io volevo sentire. Oppure <ride> <ride> ti <avvocato, ride> del consenso nella lettura degli atti, vero? Oh, ciao, e, cioè, ad esempio proprio studiando la questione dei tabulati, io, ho scoperto, io sono un maniaco delle, della, della catena di custodia no? delle, delle fonti di prova e scoprendo il modo, cioè scoprendo che ai tabulati telefonici possono accedere solo determinate persone, specificamente individuate e solo con, teoricamente, perché è una cosa che non è potuto approfondire con modalità specifiche che garantiscano che siano proprio loro da accedere quindi con una di quindi no? a livello teorico sarebbe così da direttiva, Io, devo dire la verità, facendo un po' un creato che si lancia, ho provato a porre anche questa questione, cioè chi ha estratto questi dati? Perché io vorrei sentirlo. Quando sentiamo qualcuno che ha effettuato una perquisizione o un sequestro, possiamo scoprire come è stato effettuato. E a me piacerebbe ogni tanto comprendere come vengono estratti i dati per poter capire quanto siano raguntivi fino in fondo adesso poi dopo me lo racconti a sì, forno sì. e sì. Ce lo dirai faccio, faccio l'ultima sì perché io non ci credo ho capito che si facciano scansionare i però insomma non ho mai avuto la possibilità di approfondire dicevo faccio un'ultima domanda perché poi ci aspettano tutti in sala grande per la conversazione di Janusz con Orlando eh, noi abbiamo parlato eh, dell'uso di determinati dati comunque in un percorso giurisdizionale o all'interno di ehm, un sistema di regole processuali dicevamo almeno teoricamente garantite, spesso non garantite un po' forse per pigrizia degli operatori e spesso anche non garantite, ma questo accade spesso, ogni tanto non garantite per le eccellenze degli investimenti ma che è dei dati dei nostri dati invece con una funzione più, più poliziesca. Lo, lo hai anticipato tu prima: siamo rimasti un po' stupiti dalle informazioni lette da circa maggio e mezzo a questa parte, di modi mirabolanti strumenti di polizia per la prevenzione eh, della commissione di futuri reati, no? cose sulle quali abbiamo un po' sorriso. Non ti conosco come avvocati perché eh, sembra fantascienza, sembra qualcosa molto lontano da noi. È veramente qualcosa di molto lontano da noi. O è qualcosa che può in un prossimo futuro avverarsi? E quale attendibilità possiamo dare oggi a questi strumenti? Se andate sul sito dell'archivio di Stato e cercate il casellario politico giudiziario, trovate la sfidatura di tutti gli attivisti eh, politici, socialisti, anarchici, comunisti eh, italiani, a livello, con nome e cognome, eh, granularizzati a livello di singolo comune. Eh, fra il fine ottocento e inizi del, del 1900. questo per dire che la raccolta e la schedatura e la classificazione di dati eh, per finalità di ordine pubblico, prevenzione di discorrendo, non è una cosa che ci siamo inventati adesso e la possibilità di analizzare questo tipo di dati eh, anche in funzione di eh, gestione delle scelte eh, di, di ordine pubblico una cosa che esiste da sempre. Ci sono, ci sono degli esempi abbastanza drammatici, non so se sapete che, per esempio, l'olocausto è stato anche reso possibile grazie all'uso di una centrale elettromeccanica prodotta dai BM che aveva consentito ai, eh, al sistema nazista di censire in modo eh, analitico gli appartenenti alla regione ebraica mettendo E quindi questo nazionalizzò, eh, il, nel molto più efficiente, la ricerca, l'individuazione e poi eh, eh, la gestione dei, dei viaggi del, eh, degli ebrei. Questa cosa è documentata in un libro che si chiama, tra l'altro anche italiano, IBM e l'olocausto. E' meno noto eh, il fatto che eh, gli americani fecero più o meno lo stesso con i giapponesi durante la seconda guerra mondiale. Schedarono, utilizzarono i dati del censimento individuare i cittadini giapponesi o di origine giapponesi per prenderli e metterli nei campi di concentramento perché ovviamente essendoci la guerra che potessero essere eh, dei potenziali eh, agenti o comunque fiancheggiatori del, del, del quindi eh, l'utilizzo di informazioni la raccolta di informazioni con finalità se volete preventive è una cosa che si è sempre fatta se vi andate a cercare che cosa facevano i frumentari ai tempi della, della Repubblica Romana, scoprirete che inizialmente nascono come dei eh, controllori del, della produzione agricola, nella realtà diventano una specie di un vero e proprio servizio segreto che eh, anche questo, si racconta nel libro. Oppure se andate a, a leggere degli studi sul funzionamento dell'Inquisizione a Roma, eh, scoprite che... Eh, la confessione era utilizzata, con ecco, buona pace del segreto del confessionale, come strumento per l'individuazione degli, degli eretici. Quindi, dal punto di vista concettuale, tutta questa eh, attenzione, tutta questa frenesia sul, sul fatto che grazie ai dati si fanno predizioni eh, che incidono sulla sfera giuridica, eh, capisco che un americano esiste esistono 150 anni. Gente che eh, in giro da parecchie migliaia di anni forse magari non suona così nuova come, come cosa. Per quanto riguarda invece eh, l'utilizzo spesso sproposito di termini come intelligenza artificiale, big data e via discorrendo, ora provate a chiedere a chi non è un, eh, un ingegnere informatico, un matematico, uno statistico, se ha mai visto un algoritmo, se lo capisce e se è in grado di spiegarlo siccome a tutte queste tre domande risponderà no, sta parlando di cose di cui evidentemente non ha una conoscenza diretta e se non ha una conoscenza diretta non può produrre valutazioni di tipo giuridico sulle conseguenze dell'applicazione di queste tecnologie allora che l'evoluzione tecnologica possa aiutare la gestione del pubblico e la gestione delle attività giudiziarie è fuori discussione che questo possa accadere in modo ampiamente automatizzato, potrebbe anche accadere, non è, non è quello il punto. La questione è che tutto questo dibattito, che ancora una volta viene contrapposta tra la tutela della privacy da un lato e eh, questo famoso giudice robot, che nessuno ha visto se non una, nei post di LinkedIn dove fanno vedere questi giochetti, questi pupazzetti eh, presi da da i robot come illustrazione della del funzione del, del giudice robot è una cosa che, che tecnicamente non può esistere. I software sono, se volete avere un'idea di, di che livello di intelligenza può avere un software, giocate a Elonato, è un videogioco che ha sua, un suo motore, chiamiamolo di intelligenza, nella quale fate la parte di uno che, si deve, eh, che deve entrare a casa di un vicino per scoprire qual è il suo segreto. Il software ehm, capisce la strategia di gioco che state utilizzando e ogni volta vi impedisce di eh, ottenere arrivare al risultato. È un gioco estremamente complesso dal punto di vista dell'interazione fra uomo e, e macchina, ma è un gioco al quale si può tranquillamente vincere. In altri termini, non esiste la possibilità di avere eh, una replica dei processi cognitivi umani, perché la migliore macchina che imita i processi del cervello è il cervello stesso, è molto semplice. Se il cervello è in grado di fare determinate cose vuol dire che il modo, il modo più efficiente, perché la natura è intrinsecamente efficiente, il modo più efficiente per fare certe cose è quello. Quindi qualsiasi cosa che sia inferiore al cervello. Attenzione, la macchina che vince eh, il giocatore umano a scacchi oppure a go e via discorrendo non è più intelligente del, uh, dell'essere umano, sa fare meglio un'attività di un essere umano. Eh, se prendete una macchina di controllo numerico che costruisce una chitarra, costruisce una chitarra meglio di quanto potrebbe costruire un che sia. lo fa sicuramente meglio di un utente, ma questo non trasforma la macchina. Uh, in, una, uh, in un essere intelligente che è in grado di capire perché una certa catenatura fa suonare lo strumento in un certo modo piuttosto che, che in un altro. Questo è il, il punto. Quello che, si sta, è quello che sta succedendo è una, eh, un processo di deresponsabilizzazione individuale con l'attribuzione di una responsabilità alle macchine ma di una responsabilità che una macchina non può avere sia sia, sia software o sia, sia, sia hardware non so se avete mai visto una piace uh, un po' in inglese si chiama Little briefing uno dei personaggi è uh, un addetto alle poste si chiama Carol Bell la quale come unica risposta a qualsiasi domanda che viene formulata dal cliente deve fare un versamento prendere le Guarda con una faccia stupida, testa sulla tastiera, rialza la faccia, computer says no. Questo è, eh, è l'approccio. La colpa è del computer, è il computer che sta dicendo no. Ma quando una macchina risponde in un certo modo, perché qualcuno l'ha programmata in qualche modo, certo possiamo sicuramente avere dei livelli di autonomia nell'operatività eh, di, di un software. Può essere che il software funzioni senza dover richiedere necessariamente l'intervento umano, tutti ospitiamo una cosa del genere, perché poi magari abbiamo più tempo per fare altro, ma questo non trasforma il livello di autonomia di quel software in un uh, soggetto di diritto. Se voi pensate al fatto che qualcuno, mi sembra al Consiglio d'Europa, eh, si è inventato l'idea di dare valore giuridico alle tre leggi della robotica, sono una prelatissima invenzione letteraria perché dal punto di vista giuridico non hanno senso. Vi rendete conto della strada che stiamo prendendo, cioè portare la fantascienza all'interno del diritto. Conoscete le leggi che un robot che un robot può fare male di un essere umano, un robot deve preservare la sua esistenza a meno che c'è non contrasti con la prima legge del discorrente. Qual è il presupposto fallace di tutto questo? Che il robot sia un soggetto di diritto. E che sia un essere inferiore la cui esistenza, quindi un schiavo la cui esistenza, pur essendo essere senziente, deve essere eh, condizionata alla sopravvivenza della razza patrona. Messe in questi termini, in questi termini le tre leggi della robotica non sono così etiche o così interessanti, hanno perfettamente senso invece. Se partiamo dal presupposto che il robot non possa essere soggetto di diritti, anche perché sapete che per essere soggetto diritto, bisogna essere anche oggetto di dovere. Quindi qualcuno che rivendica dei diritti senza avere poi dei doveri come contrattare è forse una contraddizione nell'ambito del nostro sistema. Quindi come vedete questo tentativo di spostare sulla tecnologia dei compiti e delle responsabilità che sono essenzialmente umane è un tentativo culturalmente inaccettabile e giuridicamente semplicemente impossibile. Poi sì, posso anche avere il software che mi dice che probabilmente in una certa zona della città si commettono più crimini eh, di un certo tipo rispetto ad altri, ma ho bisogno di un software per, dire, per sapere una cosa di questo genere. Posso prevedere l'esito della causa? Eh, signori, basta, basta fare l'avvocato, andare eh, in tribunale tutti i santi giorni e si sa bene qual è la giurisprudenza del singolo magistrato o l'approccio del singolo ministero, Non ho bisogno di avere un software per sapere che quel collegio eh, ha dire, una particolare propensione per un certo tipo di condanne su un certo tipo di reati. Non sappiamo un se hanno dormito meno male in volta prima e se hanno problemi. <ride> Ma questo <ride> non lo sa nemmeno il solito. sulla loro decisione. Ma questo non lo non non so. sa nemmeno il solito. Resta sempre un po' di, di incertezza, se non ci Io io ringrazio molto Andrea Monti che ci ha, ci ha portati in, in un terreno che devo dire, è molto interessante è da parte mia, vi darà ulteriori approfondimenti, soprattutto nell'ultima parte, e che, che mi darà molto da pensare. E ringrazio voi che siete tra i più resistenti dal punto di vista fisico. Io procurerò un occhio mentre ci trasformiamo in salute, <ride> è una stagione <tric> <ride> <ride> un veramente impegnativa e ci trasferiamo tutti se avete piacere venire con noi in sala grande per, il, per la conversazione tra Charles e Orlando grazie